Salve care amiche ed amici, qui il vostro Saint Chan. Oggi vi voglio parlare di una cosa che a tutti noi ci è piaciuta, perlomeno quando eravamo bambini, ragazzini, che ci ha divertito, intrattenuto, forse educato. Eh, svagato. Eh. Beh, a chi non sono piaciuti i cartoni animati da piccolo, quindi adesso oggi vi voglio fare vedere dei cartoni animati eh, perché sono sempre divertenti ecco qua i cartoni animati eee, i cartoni animati i cartoni animati i cartoni animati qua. E... E... i cartoni animati che divertente che bello eh, non solo tre perché sono anche grandi avrei dovuto prendere dei cartoncini ma si trattava di farvi vedere dei cartoni animati, non delle cartoncini, eccetera. ecco quindi questi sono i miei cartoni animati. Eh, ne ho degli altri, ma questo è giusto per scassare le scatole. Un po' no. Ecco qua. Eh, I cartoni animati. E con questo il vostro Chan vi saluta a un altro commentario intelligente che registrerò però per il momento spero vi, vi stiate divertendo guardando i miei cartoni animati un saluto ciao i cartoni animati e, e questo che cos'è? Uh, e che divertenti i cartoni animati io da piccolo guardavo tanti cartoni animati e... ciao